Proprio in questi giorni a Barcellona c'è una grossa iniziativa che si chiama la Biennale della Scienza dove una grossa parte è proprio focalizzata a lavorare con citizen science, con i cittadini che producono informazioni, dati e sono in grado di mh, integrare questa conoscenza che si produce queste informazioni all'interno del, del database del comune anche addirittura integrando quelle che sono le infrastrutture di sensori che noi abbiamo nella città con esperimenti che vengono gestiti o da accademici o da cittadini stessi che possono misurare ad esempio la qualità ambientale, il rumore, eh, l'impatto di alcune tecnologie nella città. E io credo che ci sia adesso assoluta, assoluto bisogno di collaborazione, collaborazione fra eh, diciamo, non solo gli istituti di statistica, eh, le amministrazioni pubblici, i centri di ricerca che per noi sono assolutamente fondamentali per poi utilizzare e creare delle informazioni utili, dei modelli predittivi, della, eh, delle, delle ricerche scientifiche a partire da tutte le informazioni e, e i dati di cui il Comune è. Mh, diciamo proprietario e poi utilizzarli in una, una dinamica che è più aperta, quindi io credo che ci sia chiaramente eh, gli istituti di statistica diciamo, ufficiali, ma che sia adesso eh, molto comune lavorare in rete in maniera più aperta integrando appunto eh, il lavoro che viene da centri di ricerca, da cittadini stessi e proprio da pratiche di scienza cittadina che a nostro avviso nella pratica sono stati fondamentali per risolvere alcuni problemi della città cui magari le amministrazioni pubbliche non avevano eh, o eh, proprio accesso oppure non, non erano al corrente.